Fuoga 2015, giorno 21. L'argomento di oggi è «Che cosa ti piace del tuo lavoro?» Eh sì, questa è una domanda molto interessante. Allora, faccio una considerazione velocissima. Una cosa è prendere quattro amici e qualche canna da pesca e andare la domenica in riva al mare a pescare, un'altra cosa, decisamente differente, è vivere e lavorare a bordo di un motopeschereggio. E questo è l'esempio che porto quando considero che ho la passione per l'elettronica, per l'informatica, per la tecnologia, ma ho portato questa passione in quello che è diventato il mio lavoro. Perché certamente quando una passione viene portata nel lavoro non è fare un lavoro con passione, è una cosa leggermente differente. Comunque c'è il momento in cui diventa un po' troppo duro, in cui diventa un po' troppo stancante. Ma tuttavia ammetto che ci sono molte cose che mi piacciono del mio lavoro. Alla fine della fiera, comunque, il mio lavoro riguarda la tecnologia. La maggior parte del mio lavoro, anche se è ripetitivo, è comunque una cosa che mi permette di dire: OK, almeno faccio quello che mi piace. Eh, mi porta comunque il mio guadagno e eh, mi dà la soddisfazione, certe volte trovo anche la soddisfazione di risolvere dei problemi abbastanza complicati, e sicuramente questo è il punto maggiore. E poi come dimenticare che eh, la cosa che mi piace tantissimo è mio lavoro è poi, alla fine, scrivere le cose più particolari, le cose più COMICHE, e una volta che l'ho ho scritte fare la sceneggiatura di Vita da Tecnico, quindi sicuramente c'è anche quello. E invece voi cosa mi dite? Che cosa vi piace del vostro lavoro? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e naturalmente ricordatevi di fare pollice-in-alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il giorno 21, io come sempre vi ringrazio per essere passati, per cui ciao a tutti e ci vediamo domani con il prossimo vlog.